Per capire come viene calcolata questa famosa SAR, Ulisse è andato a vedere i fratelli Samak, il cui compito è limitare le radiazioni mobili. Siamo quasi sicuri che siano fratelli. Secondo loro i termini di utilizzo dei nostri telefoni cellulari sono piuttosto curiosi. Ecco una spiegazione di Mathieu. o oh, Antoine, non siamo sicuri. Qui abbiamo alcuni manuali utente dei produttori di telefoni cellulari. È scritto sempre che l'utilizzatore del cellulare deve mantenere una certa distanza tra dispositivo e corpo. Ok. Una distanza da 0,5 a 2 cm, questo dice 1,5 cm di distanza dal corpo. Ok. Questo 1,5 cm pure. Ciò che sorprende è che nei test SAR il tasso di assorbimento specifico, obbligatorio per i produttori, il test BODY SAR lo eseguono con questa distanza di sicurezza, 1,5 cm. Davvero? Altrimenti molti di loro supererebbero il limite e non avrebbero il diritto di immettere il proprio telefono. Sul mercato. Quindi quando i produttori dicono il nostro telefono emette questa quantità di radiazioni, stanno facendo dei test come se tutti usassero un telefono cellulare a due centimetri di distanza dal corpo. Fluttuante, sì. Fluttuante, anche mentre lo portiamo sempre in tasca? Sì, le tasche dei pantaloni, esattamente. È scritto in bianco e nero, nel manuale dell'utente, ma in lettere minuscole. Bene. Contattati, i produttori di cellulari non sembrano molto preoccupati per la SAR. Peccato, perché non è solo complicato chiamare col cellulare a due centimetri dall'orecchio, ma secondo i nostri gemelli, per qualcuno è anche peggio, chi indossa gli occhiali, per esempio. Quando indossiamo occhiali, orecchini, oggetti di metallo, persino una collana, questi si comportano come un'antenna e attraggono la radiazione modificando l'esposizione del viso. L'emissione aumenta rapidamente da 2 a più di 40 volte. Male! Oggi non disponiamo di una conoscenza scientifica adeguata sugli usi reali, che sono molto diversi dagli usi simulati. Wow! Non ci avrei mai pensato! Dato che hanno spaventato Ulisse, gli abbiamo suggerito un modo chiaro per ridurre le radiazioni mobili, un semplice adesivo da attaccare al telefono. Proviamo con il telefono di Ulisse. Stiamo effettuando una chiamata collegati a questa macchina che simula un ripetitore. Quindi questo è un ripetitore. Esattamente. E questo è un sensore che calcola l'emissione del mio telefono. Ora siamo a più di 600. Vuol dire che è molto? Sì, è molto perché questo dispositivo è uno di quelli che possono emettere di più più barre di rete hai, meno sei esposto. Quando hai una o due barre di rete, sei molto più esposto alle radiazioni. Quindi migliore il segnale, meno radiazioni abbiamo. Esattamente. La cosa più impressionante è che la differenza nel tasso di esposizione va da uno con le migliori condizioni di rete a mille con le peggiori. E con l'adesivo incollato sul retro del telefono, il tasso di esposizione crolla. Siamo scesi da circa 600 a 150, quattro volte di meno. Significa che il mio telefono riceve un segnale quattro volte inferiore. Assolutamente no. È di fatto una migliore regolazione della potenza del cellulare. Eliminiamo l'emissione di onde inutili per stabilire e sostenere una buona comunicazione. Abbastanza convincente. O ci stanno prendendo in giro o dobbiamo chiederci perché i produttori non riducono le radiazioni. In realtà c'è una ragione logica. Finché non sono ufficialmente pericolose, non hanno interesse ad integrare questo dispositivo. Gli farebbe riconoscere che in qualche modo sono pericolose. Dal nostro punto di vista potrebbero fare una mossa di marketing intelligente e ai consumatori di oggi, che sono sensibili alla moda, offrire di differenziarsi con un prodotto che si prende cura di loro.